Io vorrei svegliarmi tutti i giorni qui Sebastiano Serfini dormirà in un hotel da sogno nel Parco Nazionale di Bali, al Menjangan Hotel dove potrà ammirare i cervi in spiaggia. Sì, ci stanno i cervi in spiaggia. Eh, così va. arrivati nell'hotel finalmente. So cute. Oh, Yeah. Ed ecco che ci è arrivato anche il drink di benvenuto Con anche ovviamente i namaharumaki Voi avevate mai visto una cannuccia di ferro? No, perché qua vogliono evitare di usare plastica Mmm, Assaggiamo Buon appetito ragazzi Vi faccio vedere già dove faremo colazione domani Proprio qui nella torre Stiamo salendo in cima alla torre Perché mi hanno detto che qua si vedrà un panorama meraviglioso per il tramonto Bene ragazzi, eh, stiamo per andare nella stanza d'hotel, eh, ovviamente eh, con questa pratica eh, macchina e adesso vedremo le bellezze di questo luogo. Oh mio Dio, guardate, che figata! Voglio vedere i cervi, dove sono i cervi? Dove sono i cervi? Parco Nazionale, ragazzi, Parco Nazionale di Bali. ragazzi, ragazzi, oddio due superstiti ragazzi abbiamo anche il guardiano che Pulisce l'acqua Comunque siamo al Monjan Hotel E benvenuti in stanza Adesso vi faccio un tour della camera Allora lampada TV Adoro questo divano E voilà ecco il letto Che è meraviglioso Cioè non, non so se vi rendete conto Quanto è alta questa stanza Cioè è veramente bellissimo E tipo per fare il caffè Tutto dentro qui Quindi veramente veramente carino questo posto Poi qui c'è il mini bar Vediamo se c'hanno l'alcol per me e, e qui sì Qua sì che si sì, raggiunge Ragiona. Vediamo un po' che altro c'è in questa stanza bellissima Guardate che meraviglia Benvenuti C'è scritto qui Under your light I dance with the light I so love every night Vabbè, eh, un bacio perugina Rendete conto che sono stati qua a prendere tutti questi rametti per fare sta scritta Vediamo cosa si vede dalla finestra? Ah no, vabbè, siamo nella foresta, quindi si vede foresta Armadio Doccia, la doccia non è male, con anche i cervi La doccia poi è tutta di pietra Penso che sia uno degli hotel, se non l'hotel più bello in cui sono mai stato Adesso, momento passion fruits Assaggiamolo, quanto mi piacciono i frutti esotici Voilà, assaggiamolo Itadakimasu Mamma mia che buono, è buonissimo ragazzi che bello la piscina con anche la vasca idromassaggio bella calda Ecco qui che adesso dalla umile Nimora ci portano in auto al ristorante Ok devo dire che fa un po' paura però è veramente divertente Guardate che meraviglia il ristorante Wow Questo è il menù e siccome non si capiva niente abbiamo la lampada <ride> Vabbè Buon appetito e buona cena a tutti. E adesso assaggiamo il gelato tappé fatto con il brown rice, quindi con il riso marrone fermentato. Sarà buono? Questo ristorante è veramente uno spettacolo ragazzi, guardate che meraviglia. E tra l'altro siamo praticamente sulla spiaggia e il nostro tavolo è proprio sul mare. Ve lo farò vedere in uno dei prossimi giorni a colazione perché non si riesce a vederlo, però qua sotto c'è il mare. Godersi il mare su questi letti. Letti o divani? Bellissimi. Direi che è arrivato il momento di tornare in hotel. Ecco qui la nostra macchina personale che ci riporta in hotel, cioè in hotel nella nostra Villa e si parte che avventura che sta diventando questo Bali spero che questa giornata vi sia piaciuta e vi abbia fatto piacere quanto mi sono divertito le prime impressioni di questo hotel vabbè adesso si fa un salto in piscina so okay, non si vedrà niente ma il cielo è pieno di stelle e gli alberi sono pieni di pipistrelli pipistrelli e stelle stelle e pipistrelli direi che è arrivato il momento di farci un bel tuffo in piscina e augurarvi la buonanotte ciao a tutti Buongiorno a tutti stiamo andando a fare colazione Eccoci arrivati al ristorante oggi mangiamo alla torre domani mangiamo in spiaggia La pace che si respira a fare colazione in questo posto da soli è meravigliosa Adesso scegliamo cosa mangiare Assaggiamo questo concentrato di cucumber che fa benissimo per il cuore. Mmm, niente male. E ecco la mia omelette con le uova, con il bianco dell'uovo e un egg benedict. Adesso andiamo in spiaggia! Yuhu! Ragazzi, ma quanto è meravigliosa questa spiaggia! Tra l'altro privata, non c'è nessuno! Veramente che meraviglia! Chi vorrebbe essere qui? Bene, io mi gusto questo drink e ci vediamo dopo una scimmietta. Anche la scimmietta deve andare al ristorante a mangiare. Guardate che altri animali, andiamola a vedere. Sembra un coccodrillo. Ragazzi, ragazzi, finalmente un cervo. Un cervo e delle scimmie. Vabbè, si torna in hotel che... Okay. Questa sera si cambia la stanza, dormiremo proprio qui stanotte e la cena ovviamente... Anzi no, la cena mi sa che la facciamo sulla torre. Oh mio Dio come mi sto rilassando a Bali. Comunque questa sera eh, andiamo in un'altra stanza, quella con la casetta privata, che è proprio sulla spiaggia, quindi in tre passi saremo sul mare, quindi sarà veramente bellissimo. Direi di tornare in stanza. Eccoci qua. <ride> Quanta fatica. E adesso ci spostiamo alla Beach Villa 306. Pronti? Via. Ed ecco la nostra seconda casa, la Beach Villa. Come dall'interno? Vi ci porto subito. Siete pronti? Guardate che meraviglia questa stanza, con anche gli snake fruit che a me piacciono tanto. Guardate che meraviglia. Io vorrei svegliarmi tutti i giorni qui, è troppo bello. E la vasca, guardate, guardate che meraviglia. Oh, Il bagno è qua, non l'avevo visto. <ride> il bagno esterno. Si è proprio immersi nella natura perché è nel parco nazionale, quindi è veramente meraviglioso. Si sente proprio tutta la natura qui, il rumore degli uccelli, veramente bellissimo. C'è un divanetto qui, soprattutto subito fuori aprite la stanza e siete già in spiaggia. Il tramonto qui è veramente qualcosa di magnifico. Momento di festeggiare la happy hours. Alla salute, quanto mi piace l'insalata greca. Ed ecco qui la cena di oggi: finalmente si mangia un po' di indonesiano questo spezzatino con il riso. Questo è Nasiguran che sarebbe uno dei piatti più tipici della zona, proprio dell'Indonesia. Quindi assaggiamo. Buon appetito. Mmm, che buono, veramente buonissimo. E adesso assaggio anche uno spiedino. Ma che carini, ci hanno fatto uno smile sul conto. E samasama sama vuol dire you're welcome, quindi prego. <ride> Vabbè, si torna in camera, anche oggi è una giornata bellissima. Grazie mille per essere stati con me. Adesso mi sa che torno in camera, anzi nella casetta, e mi guardo... Pray Love che è un film che adoro e siccome sono a Bali e una delle parti di questo film ambientata a Bali mi sembra l'ideale tutta pronta per la notte mi hanno anche fatto un regalo vediamo Sleepy One, sleepy One Go to sleep Rest those eyes and those little feet Wake in the morning all full of fun and make your day a happy one <laughs> Grazie mille C'è ancora un regalo Che cosa mi hanno regalato? Penso che siano dei dolcetti Direi proprio che mi merito un bel bagnetto Buonanotte Ragazzi svegliarsi così Vi ricordate ieri che la spiaggia era tutta rientrata perché c'era la bassa marea Adesso che c'è l'alta marea guardate che meraviglia Che pace Non c'è nulla Cioè è troppo bello uno scoiattolo. guardate che carino sento il rumore dei cervi ma non li riesco a vedere ragazzi finalmente l'alba oh mio dio fare colazione sopra il mare è veramente un'esperienza che vi auguro di fare un giorno o se non l'avete già fatta ditemi se vi è piaciuta anche a voi guardate quanti pesci comunque proprio dopo questo vado a fare un po' il sub bene ragazzi ed ecco la colazione di oggi non sembra magnifica delle pancake, un'insalata organica Invece è un mix di estratto di ginger che fa bene per il cuore, e adesso andiamo a fare il soup. Dopo aver fatto il sub è arrivato il momento di farci dei massaggi e un facial Quindi ci vediamo dopo Ciao Bene ragazzi è arrivato il momento di andarsi a fare dei massaggi Yeah Stiamo scegliendo la Roma per fare la Roma È stato veramente una cosa unica. Wow! È ora di pranzo ed ecco il pranzo di oggi. Oh mio dio, guardate che meraviglia! Ed è arrivato anche il secondo. Pesce spada, wow. Adesso ci preparano gli elmetti e andiamo a cavallo ragazzi, cavallo, guardate che belli Oh mio dio, questo ha cioè i capelli come me, so già che la mia voce darà alquanto fastidio a questi animali Quindi cerco di parlare bene Ragazzi, sto andando su Bruce che mi sembra molto felice. Vabbè, siccome vi ho abituati per mesi a riprese molto ferme, non credo che cambierà molto. Noi ci vediamo al prossimo video e grazie mille sempre per seguirmi, un abbraccio da Seba Vi ricordiamo che potete trovare la musica di Sebastiano Serafini nei maggiori digital store